Nell'anno 1624 la peste arrivò alla cala. Porto che c'era, porto che c'è, e la città oggi come allora è infetta. Sento che è infetta, soprattutto dove non si vede, lì, nelle sue zone d'ombra. Palermo è appestata, Palermo è invasa, assediata nel sonno da topi refrattari al suo bel nome, discesi da villaggi soffocanti, brutali, nani, cresciuti nei retrobottega delle macellerie. Al tribunale, udienze sospese, vi si affranti, contriti, si commemora il giudice ucciso. Ai chioschi dei giornali, gruppetti di gente, leggono i titoli silenziosamente, è l'invasione dei topi. Le cose vanno dette nella trasparenza del cristallo, la nostra cara patria, città di Palermo, è infetta. Guardo i suoi muri, ignari custodi di sopraffazioni, la peste insidia il suo bel corpo di madre, e tu, madre, piantasti il basilico nelle graste. Moristi nelle tue chiaie, pisciavano le grondaie davanti al tuo corpo azzolo, non c'è consolo. L'estate che s'asciucarono i giudici, la città era regolarmente arsa, il vento afoso batteva il cassaro morto, i saurriari restavano al porto e dai tombini nelle vecchie case fetenti, nell'abisso dei mandamenti. Nelle mura del risanamento i topi ci addentarono nel sonno a tradimento questi stessi topi la sera delle stragi dentro le mura del lucciardone brindarono quello che succede ha un nome e cognome e impone una costernazione ragionata un preciso dolore perciò non diremo città ferita nostro amore arpione nelle nostre carni non chiameremo i lenzuoli il tuo sudario né pianto né strepiti quando l'aria si fa nera la meteora, miserabile di timer, e il tritolo imita il tuono, e i corpi e le macchine si spezzano, e il fumo delle lamiere diventa rantolo, allora è tutto più sgamato, perché il rumore buca la riservatezza, corrono nomi sulla bocca di tutti nomi consueti e nefandi nomi di santi che sfidano Dio fuori dal cielo si Palermo siepi bruciate violenza della luce cecità qui il fratello si è venduto il fratello e tu madre pietosa fai la chiaia verminosa perciò urge un Dio che spieghi come la pece calda spegne la vernice delle macchine Stendendo sull'erba e sulle case la resa, la rassegnazione. Urge un Dio che spieghi perché morire nel proprio letto a Palermo è già qualcosa. Urge un Dio che spieghi perché Palermo ha le sue banche piene, ma per il resto siamo liberi di morire. Ecco Gesù, ecco Maria, questa vampa portati via. Sacrificarono la vita a un paese accaparrato dagli amici dei loro nemici. Conclusero l'ordinanza del Maxi, nascosti in un'isola come latitanti. Furono soldati che andarono contro il nemico, mentre dalle loro file gli sparavano alle spalle. Urlano i muri, urlano i lenzuoli. Da ultimo il potere tentò di ingabbiarli, perché il potere ha già i suoi giudici, quelli che chiudono un occhio, quelli che insabbiano, quelli che annullano. Urlano i muri. Urlano i lenzuoli, meglio un giorno da Borsellino che cent'anni da Ciancimino. Meglio un giorno da Borsellino che cent'anni da Ciancimino. Meglio un giorno da Borsellino che cent'anni da Ciancimino. Urlano i muri, urlano i lenzuoli, Falcone vive, Falcone in noi.